E ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un altro video del Brucalifo Studio A distanza di anni voglio fare di nuovo un video che andò molto molto bene Gli errori più comuni quando si va a fare mix e master negli home studio Mi sono segnato, ho fatto una lista delle robe che vi vedevo fare man mano nelle call private Dove insomma vediamo problemi, le lacune che avete, cerchiamo di risolverle Ci sono degli errori che praticamente tantissimi di voi ancora fanno e li andiamo a vedere Ma prima, SIGLA! L'errore più comune secondo me, e parto dalla fine del processo di mix e master, si fa proprio nell'export. È vero, mixando fate un ascolto continuo della traccia, ok, lo ascoltate decine e decine di volte, ma la cosa più importante che a me ha svoltato i mix, che mi ha portato ad avere molte meno richieste di cambiamenti post consegna, è quella di esportare ascoltando la traccia. Ok, spessissimo esportavo senza ascoltare la traccia, la consegnavo e mi diceva «Ma qui c'è un errore, qui c'è questo, qui c'è quello». Tante volte vado a intervenire post, stampa, metti caso ti si è spento un plugin, metti caso si è spenta una voce. È importantissimo ascoltare o... o anche dopo la canzone prima di consegnarla. A volte, anzi, spessissimo i clienti mi mandano le tracce e mancano delle cose. Perché esportando non si sono resi conto che delle cose erano spente, ok? Quindi ascoltare sempre quando si stampa, secondo me, è uno dei primi grandi errori che si fa, che ho fatto anch'io fino a poco tempo fa. Consiglio, quindi, esportate sentendo quello che si esporta. Un altro grande, grandissimo problema è quello che vi vedo sempre fare, di non capire, ad esempio nell'equalizzazione, quanto intervenire quanto tagliare, quanto levare. Come faccio? Ora vi spiego di nuovo, ok? Però è una cosa che voi sbagliate tantissimo. A volte vedo fare dei tagli, ok? Con il, con il pezzo spento, che non gira. So che è insensato che ve lo dica, però dovete sentire quando fate un intervento. A volte andate a mettere... Ah, devo levare le 100 Hz. schivo 100 Hz meno 3. Perché? Dovete fare... Correzioni millimetriche, sentire per ogni 0, qualcosa decibel che cosa accade, ok? Mi dà noia una frequenza, la cerco per bene. Una volta che sono sicuro di averla trovata, vado a zero, riabituo le mie orecchie perché col boost, levandola, mettendola a zero, vi sembrerà di averla tolta, ok? Mi riabituo a alla canzone finché non risento il fastidio della frequenza da lì prendo e vado a tagliare delicatamente piano piano fino a che non sento che sparisce e faccio attenzione che non esca altro perché il mix è una cazzo di bilancia ok ve lo dico sempre se io levo il granello da una parte si muove ok quindi usciranno altre frequenze fate attenzione a questo Ok, un altro problema, non lo chiamerei problema lo chiamerei più gestione dei file è quello di non fare pulizia sento le canzoni che come iniziano si sente lo sporco, il rumore di fondo l'inizio del rapper che inizia a cantare durante le pause fra un pezzo e l'altro ci sono i rumori ci sono i braccialetti ok, questa cosa non si fa non si fa, non capisco perché non viene fatta, i respiri i respiri o vengono lasciati normali, che ci sta, a meno che uno non, non, non impazzisca, oppure vengono segati. È bruttissimo segare un respiro. Il respiro, tante volte, dà enfasi. Abbassatelo piuttosto. Fate un'automazione, ok? Però, mi raccomando, le pause, le pause i rumori, il fondo, i, lo sporco, i, i passi, se siete su una pedana rialzata, vanno tolti ok vanno levati assolutamente quei rumori lì perché sono sintomo proprio sintomo questa è una malattia di un pezzo che non è professionale ok no, non hanno senso di esistere quelle cose lì i riverberi le mandate quindi riverberi di lei tutto quello che viene fatto in parallelo si mette sopra il valala ok o qualsiasi altro tipo di riverbero poi dopo Andate nel fade, aggiungete quanto vi piace, quanto volume vi piace, fine. Finito. Io chiudo il progetto e non devo fare altro. Il riverbero va pulito. Il riverbero è una roba che aggiungi una cosa che dà pienezza, dà pienezza fra gli spazi, dà pienezza con i transienti di entrata del, della parte successiva. Quindi, soprattutto, i riverberi, i delay vanno puliti, ok? La mia idea quando vado a fare un riverbero, un delay, che già con il volume al massimo, col fade al massimo, si sente il meno possibile. Poi dopo vado a correggere, chiaramente, vado a diminuire quello che è l'effetto, ok? Però non mi deve dare fastidio. Un riverbero deve essere qualcosa che aggiunge e non qualcosa che toglie. Quindi si possono creare controfasi, si può creare eh, un impastamento. L'impastamento è quando magari tu stai cantando con questo riverbero lungo, con questa coda lunga di sotto, sulle stesse frequenze, perché appunto è sulla tua voce, e... Il riverbero è come se tu parlassi con una roba che praticamente ti offusca quello che stai dicendo. Non, non, non ha senso, non ha senso. Quindi andate nella, andate nella parallela, andate a mettere sotto il riverbero un equalizzatore, un compressore multibanda, andate a gestire dove sentite fastidio. Ok, Io spesso, come vedete qua, lo faccio stesso dal riverbero, però non mi basta. Devo comunque andare a aggiungere delle correzioni centrali sicuramente sulle medio-basse sulle medio-basse c'è sempre dei problemi dei rientri perché c'è già il rimbombo soprattutto in home studio quando registrate nella stanza ci sono dei rientri per forza ok? e aggiunti al riverbero è un rientro del rientro, non ci deve stare se no buttate via la traccia sento sempre dei riverberi gonfi grossi che si portano dietro la sporcizza della stanza, questa cosa qui va corretta Va veramente corretta. Questo è uno dei grandi passi che vi porta a fare un mix professionale. La pulizia. Se vedete io di... Mh, praticamente siamo già al terzo consiglio, quarto consiglio. Tre, praticamente vi sto parlando di correzione, di precisione. Ok? È quello tanto. Avete mai visto un muratore fare una casa senza la livella? Una casa storta, senza prendere prima dei dati? È uguale dovete fare voi, siete dell'ingegneria. No, non si scappa. No, non si scappa. Il nuovo problema più che problema è un consiglio che voglio darvi, soprattutto ai ragazzi che hanno anche beat da mixare, e quindi hanno tutte le separate. Ragazzi, usate più saturazione. Perché i pezzi sono piatti, non hanno tridimensionalità, i pezzi non, non hanno spelling, non si capiscono gli strumenti, no? E molto spesso mi dite: come fai a far capire ogni singolo strumento? Come fai a. Far interagire così bene la canzone è più grossa si sente che è più grossa tantissimo io ho fatto caso che mi viene dato dalle saturazioni io spesso cerco di saturare una traccia io fate conto che su ogni canale c'è più saturazione che che compressione per dirvi no che siete fissati eq compressore riverberi no io ad esempio una roba che non mi potete levare è la saturazione senza la saturazione. Non riesco a fare mix come li faccio. Quindi mettete un kick, saturatelo. Mettete uno snare, saturatelo. Ayet, saturateli. E cioccolato mentre mangiate, saturatelo. T saturate tutto. Vi aiuterà tantissimo nella definizione. Ovviamente saturate bene, a parte gli scherzi, ragazzi, perché si fa presto a aggiungere una frequenza che non ci deve stare un po' come i riverberi. Ok, cercate di saturare al meglio. Se non sapete farlo, andate nel saturatore, andate nei preset, siete nel kick, vedete i preset del kick, quale vi suona meglio e poi magari usate il bilanciamento del mix, ok? La regolazione fra dry wet, così almeno capite quanto effetto metterci. Però vedrete che un pezzo che vi suona bene senza le saturazioni, con le saturazioni vi suona totalmente diverso. Parola questo l'ho chiamato, non si sanno abbandonare i mix, non si capisce quando basta. Questo è un grandissimo problema che avevo, è quello di finire un mix e dire no, però voglio fare anche questo, no, però voglio fare anche quello, no, però voglio fare anche quell'altro. E sono sicuro che tu che guardi questo video ci metti tanto tempo a mixare un pezzo perché devi essere preciso e perfetto. Ricordati che a volte dare troppa importanza al mix, troppa perfezione, ok? Sì che devi essere preciso e corretto, l'abbiamo detto finora, ma troppa correttezza leva il fattore umano e quindi il pezzo suonerà pri privo di sentimenti, ok? Vuoto. Questa cosa la puoi correggere, sì, sacrificando quello che è la tua mania del fare meglio, ok? Cercate di partire con una canzone ascoltarla due o tre volte prima di iniziare il mix e immaginarvi il punto di arrivo una volta arrivati in quel punto lì ok potete magari fare più prove per arrivarci ma arrivate a destinazione chiudete il mix senza dire però potrei fare anche questo quest'altro perché poi cambiate una cosa e di conseguenza sta male nel contesto e dovete cambiare anche tutto il resto ok immaginatevi un punto di arrivo dove vi piace di più arrivare con il pezzo arrivate dove vi siete preimpostati e la salutate lì, ok? Io a volte sono stato una settimana su un mix, soprattutto le prime volte che avevo le strumentali da mixare insieme alle voci e non riuscivo a abbandonare i pezzi. Questa per poca autostima, questo per uh, non so quale cosa, ma vi assicuro che chiudere una canzone con il massimo impegno in una giornata è molto meglio di ritornarci, ritornarci, ritornarci e di fare poi robe caotiche che non hanno senso di esistere voglio darvi un ultimo punto di vista e poi ci salutiamo un altro dei grandi problemi che ho visto è che usate delle catene ragazzi che sembrano la catena dell'ancora di una nave cioè io so che ci sono purtroppo youtuber che vi fanno vedere i loro progetti che vi dicono che è giusto fare così e hanno una sfirza di 17 plugin. Io ho mixato robe che suonano benissimo. Sulla voce ce ne ho messi 4. 3 più le parallele. Ok? Mettete veramente troppi plugin, siete carichi dell'obbligo di dover mettere i plugin. Io, ad esempio, The Acer, a volte non li metto. A volte non metto la compressione. A volte la pulizia non la faccio. Cioè, cercate di capire. Che se su uno, snare, uno snare suona bene, non è obbligatorio pulirlo. Perché magari chi ha fatto il sample, lo ha già fatto. Soprattutto nel beat, soprattutto noi che le, la musica non la registriamo, la prendiamo campionata da chissà chi. I pacchetti sono già effettati, mixati, compressi. Non c'è per forza il nostro intervento è più l'intervento come vi dicevo prima di saturare ok di, di noi stiamo creando un suono stiamo cercando di prendere suoni mixati sul singolo quindi il kick lo sto mixando solo questo kick perché ho solo questo invece noi fonici abbiamo la composizione di, del kick con lo snare magari di un altro produttore che l'ha mixato in un'altra maniera di un pianoforte di omnisphere che gira secondo tutta un'altra logica noi dobbiamo cercare di fare una composizione unica con quei suoni. È questo il nostro lavoro. Non è questo kick, suona, potrei farlo suonare di più, di meno. Se un kick ti arriva già spugnoso, non dire, cazzo ci devo mettere per forza la, la saturazione sulle altissime perché lo fa Patrick e voglio che spacchi come quello di Patrick. Perché magari quello che ti ha venduto il kick lo ha già fatto perché era lo stesso fan. E lo ha già fatto lui. Lo fate due volte. ok? Obiettivo. Devo essere obiettivo. Di cosa ha bisogno questo kick? Faccio quello, fine. Ok? Non devo andare a fare la catena che vedo online, a fare mh, quello che, che mi funzionava sul kick che ho mixato ieri, di chissà chi è. Ok? Non ho bisogno di un multibanda? Non lo metto. No, eh, vabbè, però lo devo mettere, mi manca il multibanda. Non, non ha minimamente senso questa cosa qui. Ok? Questi sono i trucchetti, fra mille virgolette, che vi posso dare per prendere il vostro suono casalingo e farlo avvicinare a un suono più professionale possibile. Questo è quello che cambierei io riguardando magari i mix che facevo 4-5 anni fa, ok? E eh, quello che cambio, che faccio cambiare ragazzi quando si fa le chiamate private e vedo che lo stanno facendo. Praticamente quello che dico di più è questa lista di cose qua, ok? Io spero che il video ti sia piaciuto, condividilo con un amico nel caso e iscriviti che siamo arrivati quasi a 15.000, dai festeggiamo almeno quest'altro traguardone immenso, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!